soprivo sulle ginocchia il mio gatto nero, muoveva a tratti il capo brusco a caccia di un insetto la notte bruciavo nel getto della doccia gli occhi con forza insaponati sbarrati per l'incubo schiodatosi di colpo sono le otto all'alba e tutto va bene